Allora iniziamo, riprendiamo a parlare di simulazioni prove, provando fondamentalmente a scrivere insieme un simulatore appena appena più complesso, eh, ma tutto sommato sempre, sempre estremamente semplice, che sarà anche il punto di partenza per la vostra prossima esercitazione. Allora... Eh, per rimanere sul, sul leggero abbiamo deciso di, di provare a, a fare un simulatore di un ospedale da campo, militare, eh, simulando l'arrivo di circa, due, non di circa di esattamente 2000 pazienti nell'arco di 5 giorni. Allora, I pazienti arrivano in modo assolutamente casuale e la distribuzione degli arrivi è uniforme lungo questi 5 giorni. Il, I pazienti arrivano e possono essere fondamentalmente in quattro diverse condizioni, eh, quello che viene chiamato il triage, eh, rosso, giallo, verde o bianco. Allora, i pazienti che arrivano in uno stato rosso hanno bisogno di cure immediate, se no entro un'ora muoiono. I pazienti che arrivano in uno stato, vi avevo detto che era una cosa abbastanza... I pazienti che arrivano in uno stato giallo hanno bisogno di assistenza medica entro 6 ore, i pazienti che arrivano in uno stato verde hanno bisogno di assistenza medica entro 12 ore, i pazienti che, bianchi, vengono anche chiamati i walking wounded, eh, sono pazienti feriti che camminano, quindi se uno non li cura non gli succede niente, continuano a essere feriti ma se non altro rimangono vivi. A questi quattro stati aggiungiamo un quinto possibile stato per un paziente che ci può servire internamente che è nero, che è paziente morto. Allora, nella, in quello che proviamo a fare nella, nella primissima versione del, del programma, del, del simulatore, proviamo a mettere i pazienti in una unica lunga coda. E, eh, questa, in questa coda è una coda prioritaria e i pazienti vengono ordinati per, eh, diciamo per gravità e all'interno della gravità vengono ordinati in base all'ordine di arrivo. Quindi prima vengono serviti tutti i pazienti rossi, poi tutti i pazienti gialli, poi tutti i pazienti verdi, poi tutti i pazienti bianchi e all'interno dei, dei rossi vengono serviti in ordine di, di, di, di arrivo. Eh, ipotizziamo che quando un dottore inizia a occuparsi di un paziente non può più essere interrotto quindi un, paziente, un dottore prende in carico un paziente e eh, da quel momento lì finché il dottore non ha finito il, la risorsa dottore non è più utilizzabile all'interno dell'ospedale eh, eh, diciamo che indipendentemente dalla gravità del, del paziente il dottore impiega 30 minuti tutto sommato per, per curare, per guarire il paziente e dopo 15 minuti di cura il paziente diventa eh, guarisce, il paziente smette di correre il rischio di morire, per cui se il, il, il, il dottore inizia a intervenire su un paziente dopo 15 minuti il paziente fuori non rischia più di morire, dopo altri 15 minuti il paziente è curato e a quel momento il dottore è libero e può occuparsi di un altro paziente assolutamente delle, delle ipotesi ultra semplificate diciamo eh, delle semplificazioni eccessive che poi proveremo leggermente o proverete anzi voi a complicare un poco rendendo il tutto più, più verosimile proviamo a scrivere un simulatore in java per, per questo semplicistico modello il, eh, utilizziamo come eh, scenario, uno scenario memorizzato in un database. Quindi l'arrivo dei pazienti è un arrivo eh, memorizzato all'interno di un database. Ci sono vantaggi e svantaggi in questo, l'avevamo già discusso la volta scorsa, ma vale la pena di, di ripetere. Allora, se il il, i dati non sono casuali, o meglio sono casuali ma vengono memorizzati, congelati, e poi vengono riletti da un database, in qualche modo gli esperimenti sono ripetibili e questo può essere utile soprattutto nell'ottica di debug o, o simili. Eh, il problema di avere dei dati fissi è quello che viene chiamato talvolta overfitting, magari io riesco a trovare una possibile soluzione che funziona benissimo quando il terzo paziente arriva esattamente in quell'istante, il quinto paziente arriva esattamente in quell'istante eccetera eccetera. Però se poco a poco provo a cambiare l'ordine di arrivo dei pazienti la mia non è una soluzione generale, è una soluzione che funziona bene in quel caso specifico e questo è un problema per cui probabilmente vale la pena di avere delle, degli esperimenti ripetibili finché si sviluppa il codice e poi Spostarsi verso esperimenti casuali o pseudo casuali quando uno effettivamente vuole provare a vedere che cosa succede, quindi fa, facendo più prove e cercando di vedere che cosa succede in media nelle varie prove. Eh, diciamo che il, il, quando cerchiamo di scrivere un simulatore in Java, in realtà noi siamo nell'ottica di eh, Scrivere il programma che poi useremo per fare le prove. Quindi, gran parte dello scenario è direttamente scritto nel codice. Non stiamo scrivendo un programma che poi verrà usato da una terza persona come simulatore e quindi deve avere la possibilità di gestire una marea di diversi casi possibili. Stiamo scrivendo un programma per noi, per usarlo noi, per fare noi degli esperimenti. E quindi. Alcune cose vale la pena di averle diciamo, modificabili dall'esterno, magari con un minimo di interfaccia, ma la maggior parte delle, dei dettagli sono scritti dentro il codice direttamente. Uh, vabbè, il, il DAO, BIN e, e CONNECT li, avevo, li ho già preparati e possiamo iniziare a dare un'occhiata al codice. faccio partire il database il motore del database allora la mia tabella il database chiamato Emergency per, per ovvie ragioni, il, la tabella degli arrivi contiene un istante in cui il paziente arriva, un ID qual è il paziente che è arrivato e qual è il codice di quel paziente. Alcuni sono verdi, alcuni sono bianchi, alcuni sono rossi, alcuni sono gialli. Chiaramente nessuno è nero perché non arriva un morto all'ospedale. All, all, all e poi abbiamo un'altra tabella che semplicemente mi serve a tenere l'elenco dei, dei nomi dei pazienti e se vi ricordate cosa sono e o le avete fatte una view che mette insieme questi due dati facendo una join per cui io posso vedere il timestamp di il nome e il, e il codice ma questo mi aiuta soltanto per, per dare un'occhiata nel database in realtà ho due tabelle diverse e questa è a tutti gli effetti una query. Qui. Niente di più di questo. Le due tabelle con, una, con un inner join. Vediamo... E... Eh, Perché mi vedi se... È troppo grande il fondo o va... più o meno va bene così. Posso... Allora, il font, io ho un, uh, un qualcosa che mi serve per uh, prendere un singolo paziente, se mi interessa, e quindi vado a prendere un unico... Uh, prima di far vedere questo, probabilmente è fa, meglio far vedere il bin. Un paziente. Quello che per me è un paziente è caratterizzato dall'avere un ID, un nome, uno stato e il codice con cui è arrivato, quindi il triage. Allora il triage abbiamo detto che può essere rosso, giallo, verde, bianco o nero e qual è lo stato attuale del paziente. Quindi io posso avere un paziente che è arrivato con uno stato rosso che attualmente è ferito, ho un paziente che è arrivato con uno stato giallo che in questo momento è salvo completamente, eccetera. E ovviamente un, un codice. A questo punto, a parte questi campi, il mio, la mia struttura paziente contiene fondamentalmente ordinaria amministrazione hash code eh, che serve per in qualche modo <coughs> tirare fuori una hash del mio paziente in modo da semplificare e, o permettere comunque l'uso di un paziente all'interno di una di un insieme o di una mappa e <coughs> per calcolare la hash del paziente io mi limito a controllare l'id e per controllare l'id la hash di un certo paziente è semplicemente l'id moltiplicato per questo numero. Questo numero è un numero magico eh, che ha tirato fuori Knut e funziona molto bene per spargere e ridistribuire degli interi lungo per, per creare una, una, una funzione di hash a partire da interi. È parzialmente, l'abbiamo visto quando abbiamo parlato di uh, funzioni di hash, vi ricordo che per quanto riguarda le funzioni di hash, la, la, la regola è uh, prendere una funzione di hash fatta da un qualche professionista, ma tendenzialmente non provare a inventarsene una, perché ci sono persone che si sono occupate di funzioni di hash per, per una buona parte della loro vita, e quindi nessuno di noi immagino è in grado di, di, di, fare, di fare di meglio e eh, questi, questi numeri sono in qualche modo legati alla sezione aurea o alla radice di 2 moltiplicata per il 2 alla 32 insomma ci sono strane formule dietro questi numeri comunque questo numero effettivamente funziona abbastanza se io voglio avere la hash di un intero mi limito a moltiplicare questo intero per questo numero e lo restituisco a questo punto ho bisogno, quando definisco l'hashcode, ho anche bisogno di definire l'equal. Ricordate che l'hashcode e l'equal sono due funzioni che vanno definite sempre insieme. Quindi <coughs> l'equal di nuovo è praticamente interamente autogenerato da Eclipse e <coughs> quindi tutta la parte iniziale è Una, un oggetto è uguale a se stesso è diverso da un oggetto nullo ed è diverso da qualsiasi oggetto di un'altra classe se gli oggetti sono entrambi pazienti tutto quello che io faccio è controllare l'ID se l'ID è lo stesso l'oggetto è lo stesso poi ancora più eh, ordinaria amministrazione getter e setter per settare le variabili e, eh, assolutamente metodi assolutamente autogenerati. Eh, per settare lo stato in realtà è leggerissimamente più complicato perché lo stato è un enum. Un vostro collega la volta scorsa mi aveva chiesto eh, che cos'erano le enum. L'enum le è un modo per diciamo, ridurre i valori possibili che può assumere una, una, certa, una certa variabile è un intero ma all'interno di un dominio limitato di valori che mi permette di garantire uh, una, una, una certa integrità nei dati, credo che si chiami proprio integrità di dominio. Uh, in questo caso il, uh, io posso specificare una stringa quando voglio settare lo status di un paziente e in base a come è la stringa vado a mettere lo status in modo, in modo corretto con la enum corretta altri getter, assolutamente la stessa identica cosa per il triage il costruttore si limita a prendere un id e un nome e crea un paziente che ha quell'id che ha quel nome e che sta bene fondamentalmente quindi lo, lo status è safe e il triage è white e poi la funzione toString che comunque non va sottovalutata perché nel debug mi può aiutare Dimmi! Ok, allora eh, io creo un, un enum che in qualche modo restringe i possibili valori che può assumere la mia, eh, la mia variabile triage. La mia variabile triage può assumere dei valori triage enum, quindi sono, fra virgolette, interi, però sono interi che sono limitati ad avere uno, due, tre, questi cinque valori costanti e questo mi garantisce sul fatto che non arrivi qualcuno e lo setti a 42, a meno 1 o a un altro valore poi quando ho scritto questo pezzo di codice ho pensato che creando una persona un paziente sarebbe stato comodo talvolta scrivere la stringa il paziente è safe scrivendo come stringa safe e quindi avevo il problema di settare lo status stringa safe e doverlo convertire in un, in un enum e quindi l'asset status non si limita a prendere un valore valido e quindi un valore di quell'enum e a metterlo nella variabile ma converte da una stringa a quella. Okay? E per quanto riguarda la tabella arrivi, di nuovo tre soli campi che sono il timestamp quando il paziente arriva nel, nell'ospedale Qual è il triage? Ecco perché l'avevo fatto, perché il, il, il triage viene dal, dal, nel database come una stringa e quindi avevo bisogno di metterlo nel, nel paziente com è, come un codice e, il, e un intero che mi dice qual è il paziente e poi i soliti setter e getter nonché quello per il costruttore che prende tutti i campi e li, e li setta correttamente. Quindi io ho i miei arrivi che sono paziente numero, timestamp e triage, il triage dovrebbe essere un enum. Quindi il database lo vede come enum. Un enum vuol dire che all'interno del database questo è un intero, però è un intero limitato ad assumere... In realtà l'utente lo vede come una stringa limitata ad assumere soltanto un certo insieme di, di, di valori. Se noi guardiamo la definizione del del, del dov'è? Se noi guardiamo la table. Dov'è? Aiuto! Dov'è? Vabbè, comunque qui. Uh, triage è una enum e questi sono i possibili, i possibili valori. C'è anche un'interfaccia più semplice per vederla. Uh, triage è una enum che può assumere questi quattro valori possibili. Quindi io lo, lo vedo come stringa quando faccio una select, lo posso settare come stringa, se lo setto come intero funziona anche. Internamente è un intero e quindi è comunque più efficiente. Ok, dov'è? Ci sarà un modo per farlo scomparire? Ok, allora il, il, il DAO ha come, come funzioni legge un paziente prendi tutti i pazienti e mettili in una mappa in cui ho come chiave intero e come una mappa che unisce, collega un intero a un paziente, questo non è un, un vettore perché non ho la garanzia che il numero dei pazienti siano tutti di seguito uno all'altro, siano degli interi che partono da 0 o da 1 e salgano, ma potrebbero essere dei numeri sparsi in un range molto più ampio poi ho eh, una funzione che mi ritorna una lista di arrivi che mi ritorna tutti i possibili arrivi. Di nuovo, assolutamente ordinaria amministrazione, leggi tutti gli arrivi, fa una query in cui prende tutti i campi dalla tabella arrival, la ordina per timestamp crescente, se riesce a connettersi per il, data, per il database Prepara la, la, la query, la, la esegue e poi cicla sul risultato della query semplicemente aggiungendo i vari eh, arrivi utilizzando la, la, il costruttore di arrival. Alla fine chiude, chiude la connessione e restituisce L che è la lista. La mappa. Di nuovo fa un qualcosa di assolutamente analogo, apre tutte le connessioni, prepara la query, esegue la query e poi per ogni riga della query crea il paziente e inserisce nella mappa associando a, quel, a quell'ID il mio paziente. Allora a questo punto possiamo iniziare a pensare al main e l'unica cosa che ho scritto finora è queste 10 righe di main che semplicemente aprono la uh, connessione, alla, alla, ap creano l'oggetto DAO, leggono una mappa di tutti i possibili pazienti e poi una lista di tutti gli arrivi e finché ci sono arrivi semplicemente li stampo stampo il codice dell'arrivo i dettagli dell'arrivo e il, i dettagli del paziente che è arrivato quindi possiamo vedere che il paziente 392 codice verde arriva in questa data qui e il paziente 392 è questo signore qui. Molto molto semplice come inizio. Allora, eh, volendo costruire un simulatore, che cosa ci serve? Aspetto proposte da parte vostra. Allora probabilmente ci serve un, un, una qualche struttura per tenere gli eventi, ovviamente. I pazienti e il, il e poi pensiamo successivamente ai dottori. Però limitiamoci, limitiamoci ai pazienti. Che cosa, che cosa abbiamo bisogno di memorizzare? Allora abbiamo sicuramente bisogno di una, uh, del concetto di evento. Quindi iniziamo a costruire la nostra classe evento. Allora, di che, che campi avrà bisogno il nostro evento? meno 1 quando protected long time quindi abbiamo quando avviene l'evento e questa è la prima cosa che ci, che ci serve poi tutto sommato in questo simulatore abbiamo una serie, di, di, di, una serie diversa di eh, eventi, di, di cose che possono succedere. Ricordate, gli eventi sono dei punti sulla retta dei tempi in cui il mio simulatore cambia stato, in cui sta cambiando qualcosa, in cui devo, devo registrare che è successo qualcosa all'interno del, del mio sistema. Quindi, una, gli eventi possibili, un modo per gestire gli eventi possibili è ad esempio quello di pensare a una enum tipi di eventi allora quali sono gli eventi che possono succedere in, in un simulatore di questo tipo il primo ve lo regalo è gratis il paziente, un paziente arriva Poi, come paziente curato. D'accordo. E a questo punto... La morte di un paziente. Per ora. Uh, Come? Ah sì, grazie. Ho Sbagliato tasto. In realtà c'è un, un altro evento ed è quando io smetto di eh, trattare un... Quando, smetto di, quando un dottore smette di curare un paziente. Perché se pensate a un paziente che arriva ferito, inizia la cura, dopo un certo periodo è fuori pericolo però è ancora sotto i ferri, fra virgolette, e quindi è soltanto dopo un altro po' di tempo che il paziente effettivamente si alza e se ne va tranquillo perché ha risolto i suoi problemi. Allora, io quando ho scritto che il paziente arriva, intendo che il paziente arriva al campo. Quindi non ho, non ho un evento quando il paziente inizia, inizia la cura e potremmo senz'altro metterlo, d'accordo. Se qualcuno sa l'inglese meglio di me mi corregga sui termini. quando arriva va in coda esatto quindi possiamo cambiare o lasciamo arrive, vabbè. lasciamo arrive quindi il paziente arriva nel campo, il paziente inizia a essere curato, il paziente è fuori pericolo, il paziente è totalmente guarito oh poverino il paziente è morto questi sono gli eventi che possiamo, che possiamo avere e a questo punto avremo bisogno qui di un, uh, uh -huh. a questo chiamiamolo eventenum, e qui abbiamo il, quindi il, il, un evento avviene con un certo tipo di uh, in un certo istante avvengono un certo tipo di eventi poi potremmo aver bisogno di uh, un costruttore mm -hmm. Qua. quindi abbiamo un costruttore per quando creiamo, creiamo un evento e ripeto che fa molto comodo un toString tanto per stampare quindi abbiamo il nostro, il nostro evento, a questo punto abbiamo bisogno del simulatore vero e proprio il simulatore vero e proprio facciamo un'altra classe eccolo qui Allora, il nostro simulatore vero e proprio avrà bisogno di una uh, coda uh, degli eventi e quindi un... Avremo bisogno di una coda di eventi, avremo bisogno di eh, un metodo che mi dice se ci sono eventi, di un metodo che mi dice aggiungere un evento e di un metodo che mi dice come processare un evento tendenzialmente. E questo è il, il nocciolo del mio simulatore, è questa classe che quindi ha bisogno di eh, diciamo che viene chiamata dall'esterno ogni volta che c'è un evento, io chiamo la mia classe e le chiedo di processare un singolo evento. Questo non è assolutamente una cosa che deve essere così, potrei anche avere un'altra classe che processa gli eventi e il mio simulatore che semplicemente è un contenitore, è puramente una, una questione di, di, di, di scelta o di gusto. Quindi public... Allora, uh, More Evans mi dice se la mia coda è vuota e quindi basta che la ritorni. Qual è il metodo uh, esente mi sembra. <ride> allora se non è vuota ho altri eventi quindi sto negando l'essere vuota della, della coda poi ho senz'altro bisogno di una funzione che aggiunge un evento E poi avrò bisogno di una funzione che, eh, esegue, che legge un evento e lo esegue, se volete lasciare l'esecuzione dell'evento dentro l'ospedale. Quindi, eh, come possiamo chiamarla? Eh, Allora, la nostra funzione step quello che farà è prendere un evento dalla lista. Uh -huh. No. Paul e poll quello per prendere un evento. a questo punto facciamo uno switch sul tipo di evento uh, event type problemi sul aggiungiamo tutti i case mancanti ed eccoli qua e a questo punto lo step avrò tutta una serie di cose che devo fare quando succede un, un evento, tanto per fare un minimo di debug. stampiamo anche l'evento. Torniamo al nostro main e vediamo che cosa fare quando arrivano i nostri, quando arrivano i nostri pazienti. Beh, allora, tendenzialmente devo costruire un evento, quello che fa il main è una specie di, di, di kickstart. Come ho scritto qui, per cui legge il, il database e inizia a precaricare nel mio simulatore tutta una serie di eventi. Quindi vado avanti scrivendo eventi nel simulatore. Una volta che ho finito di scrivere tutti gli eventi, inizio un ciclo in cui simulo fino alla, fino alla mia condizione eh, terminale, che può essere o la fine degli eventi o la fine del periodo che voglio considerare, come ci eravamo detti la volta scorsa. Allora, con l'idea di eh, simulare, in questo caso finché ci sono eventi, iniziamo comunque a caricare questi eventi. Allora, devo creare un evento. Il mio evento lo creo con... Beh, che caratteristiche deve avere il mio evento? Il tempo e il tipo di evento ovviamente manca qualcosa in questo allora l'evento sarà eh, arrivare del paziente e il, il, il primo campo era il tipo di evento e il tempo. Il tempo e il tempo sarà uh, get time. Vi sembra che manchi qualcosa? Io so che è arrivato, che ho un evento di un arrivo in un certo istante. Mi bastano queste informazioni? No, la risposta è no. In questo caso non mi basta sapere quando succede un evento e che tipo di evento succede, ma mi serve anche sapere a chi succede. Quindi che una persona è fuori pericolo mi riempie di gioia, però devo sapere chi è che è fuori pericolo. Quindi probabilmente anche sapere qual è il paziente a cui succede l'evento e quindi lo inserisco nel mio e quindi aumento, aggiungo nel mio, nel, nel mio costruttore il paziente a cui succede l'evento e... e lo devo inserire anche qui il paziente mi fanno mai se qui? funziona? no, non funziona Uh, event timestamp uh, int is undefined Perché? Ah, sì. Forse non un eh, long. Esatto, è un timestamp e non è un long. Right. Cannot cast from timestamp too long Potremmo anche mettere tutto timestamp Se questo ci creerà sicuramente dei problemi per convertirlo, a perché? timestamp qui uh -huh. long come si fa a convertire un timestamp in un long fatto prima di venire qui quindi funzionava in qualche modo allora uno di voi ricordi come si tra trasforma un timestamp in un io su internet ho trovato gettime gettime mm. perfetto timestamp.gettime gettime gettime.gettime grazie mille allora eh, quindi abbiamo convertito il nostro cosa in un timestamp eh, okay. qui abbiamo un long e qui nel nostro main abbiamo il nostro evento e a questo punto aggiungiamo l'evento nel nostro uh, simulatore che dobbiamo chiaramente dichiarare in qualche modo, quindi possiamo metterlo qui. Pedale. Ad event e. e quindi abbiamo il nostro evento aggiunto. e Possiamo vedere se il tutto funziona ancora. Allora, ci basta mettere questo? No, tendenzialmente, dobbiamo anche mettere un. Eh, dobbiamo anche mettere un uh, nuovo evento con diciamo prevedendo la morte del paziente, per cui l'idea è quando arriva un paziente io metto quando arriva il paziente e quando fra virgolette morirebbe il paziente, poi vedo se riesco a curarlo in tempo, bene. Questo mi porta a, a, ad avere un altro, un altro problema che io talvolta ho nei simulatori e con cui devo, devo fare i conti ed è una serie di eventi che devo ignorare. Perché se io quando arrivo un paziente mi segno quando arriva e quando morirebbe, poi riesco a curarlo. Una volta che il paziente è curato, comunque mi arriva l'evento che quel paziente lì, fra virgolette, morirebbe. Però quel paziente lì ormai è curato e quindi io posso ignorare l'evento andare a togliere un evento dalla coda degli eventi, dalla lista degli eventi tendenzialmente è un'operazione abbastanza faticosa, per cui è molto meglio avere un meccanismo che ci permette di ignorare tutta una serie di eventi, perché a questo momento qui non sono più validi, sono cose che io ho buttato nel futuro, punti su cui fare attenzione nel futuro, ma ormai quell'evento lì non si verifica più e quindi non mi interessa più. Quindi io aggiungo il, mio evento all alla, aggiungo il mio evento e a questo punto devo anche creare un altro evento con il paziente che muore. Allora, il paziente che muore, muore in un, uh, dato, in un dato momento che dipende da quello che è la condizione con cui arriva. Quindi, posso sempre usare, uh, posso creare un altro evento. D con il paziente questa volta che muore, sempre lo stesso paziente però in un, istante, in un istante diverso di tempo e questo istante dipende dal, dal, dalla gravità del paziente quindi get triage che mi ritorna una stringa allora se il triage è uguale a Dov'è l'arrivo? String Triage Se il triage sarà uguale a uh, L'elenco dei possibili triage Scusate Scritti qui nel paziente, allora, questo è l'elenco dei possibili triage. Quindi, se il paziente è rosso, vi ricordate quando, quando il poveraccio Td più uguale, quanto era? 60 minuti? allora il tempo dovrebbe essere in secondi se non sbaglio quindi 60 per 60 potrebbe essere se il triage era giallo Il paziente vi ricordate quando verde. E sera White. Beh, sera white in realtà non Non deve, proprio, non deve proprio rischiare di morire. Vi ricordate? Come? 6 ore com e 12 ore. Quindi 6 ore se sono secondi, e poi 12 ore. A questo punto l'evento D lo metto così e se D, D aggiungo l'evento. Perché, se il paziente è bianco sicuramente non, non ho bisogno. Se, se il paziente è bianco o, o nero, non ho bisogno di inserire il dato. Allora, quindi il, carico la coda degli eventi. Quando arriva un, un, un paziente, creo un evento con il paziente che arriva. Lo aggiungo nella coda degli eventi e vado avanti. L'ospedale nel... avrò bisogno di un costruttore dell'ospedale che mi crea questa coda. Quindi. Ah. new uh, priority queue di event ok, quindi quando creo l'ospedale creo la mia coda prioritaria dei miei eventi Uh, e questo mi fa ricordare che ho dimenticato un'altra cosa nel, nel, nell'evento ed è che uh, l'evento deve essere comparable. Ricordate perché per poter essere messo in una coda prioritaria il mio evento deve essere comparable. Quindi implementa comparable event. E a questo punto mi, chiede, mi dirà che devo aggiungere i metodi non implementati, il compare to. Il compare to avevamo visto la volta scorsa, posso semplicemente usare il compareTo del, uh, del time, quindi... per time ebra allora. e arri zero sì. ecco qua quindi il, in questo modo io confronto il quando devo confrontare fra di loro due eventi confronto il loro tempo vediamo se il tutto se non altro non si pianta che sarebbe già un buon risultato e per ora abbiamo semplicemente questi, questi eventi Allora una volta precaricato l'elenco degli eventi nella mia, eh, nella mia coda a questo punto inizio e vado avanti finché ci sono eventi li parsifico e li eseguo quindi while hospital.more events finché ci sono eventi quello che faccio è hospital.more Qui super semplificato per cui in realtà potrei trovarmi a, a dover cambiare questa situazione qui perché magari non devo continuare finché ci sono eventi o devo interrompermi in un altro modo o boh, altre possibili cose però siamo qui e qui finché ci sono eventi io eseguo l'evento e Fondamentalmente non faccio nulla, per ora lo tiro fuori e lo stampo. Controlliamo se il tutto per ora funziona, con le persone che arrivano, quindi ho un evento per quando arrivano e un evento per quando muoiono, per cui avrò prima tutti gli arrivi, e, uh, perché probabilmente il tempo non è in secondi ma è, eh, è con una risoluzione più piccola Vediamo che cosa è TD. Sì, direi che sicuramente non è secondi. Uh -huh. Green. Quindi scritto così e potrebbero essere i millesimi? Qualcuno controlla se il time, qual è la, la risoluzione del timestamp? Potrebbero essere millesimi. Millesimi. Continua a non morirne nessuno? Il che... Questo il come? Ruggold per eh, Oddio, sì, scusatemi, scusatemi. Uh, vergogna, veramente. Ok, però avere il triage scritto così non mi. Eh? Cosa. Sì, sì, sì, sì, andiamo sempre, sempre qui. Ok, come si fa il confronto fra stringhe? E infatti adesso iniziano giustamente allora siamo abbiamo le persone che stanno arrivando e noi scheduliamo la loro, la loro dipartita a questo punto come possiamo fare per gestire l'ospedale? Allora, nell'ospedale noi abbiamo, possiamo pensare di avere a disposizione un certo numero di medici. Allora, come, i modi in cui è possibile gestire i diversi medici sono, sono assolutamente innumerevoli. Possiamo pensare a una classe medico oppure semplicemente un, un, un indice, visto che stiamo arrivando verso le quattro possiamo semplicemente pensare a un intero che mi dice quanti sono i medici disponibili e io aumento di uno e diminuisco di uno a differenza che io stia usando o non usando un medico. Uh, questo non mi dà la possibilità di gestire diversi tipi di medici, però è comunque... Dottori. E all'inizio... Posso dire che quando io creo il mio ospedale i dottori sono ad esempio 4. Allora, che cosa succede nell'ospedale quando... Eh, come posso gestire i eh, pazienti all'interno dell'ospedale? Allora, innanzitutto mi serve una coda di pazienti perché ho bisogno di eh, sapere quali sono i pazienti, come sono i pazienti e qual è il prossimo paziente che io devo, che, devo, che io devo trattare in qualche modo. Quindi il mio ospedale avrà bisogno di una coda di pazienti. I pazienti, tutto sommato, sono ho un, una, una, un oggetto paziente che però non include il momento in cui è arrivato nell'ospedale. Avrei bisogno di un paziente con attaccato il momento in cui è arrivato nell'ospedale in modo da poter ordinare e a poter trattare i pazienti nell'ordine in, in cui sono arrivati. Quindi posso creare una nuova, una nuova classe o provare a mettere semplicemente qua dentro un nuovo campo che mi dice quando il paziente è arrivato nell'ospedale questo vuol dire che nel, eh, nel mio ospedale quando io avrò bisogno di avere un elenco di pazienti Questo è, no, questo è il DAO, scusate. Quindi il mio ospedale deve contenere un elenco di pazienti. Come elenco di pazienti posso semplicemente utilizzare la mappa che ho caricato nel main, se ricordate il main si carica l'elenco dei pazienti in questo modo. <coughs> Quindi, Posso avere un qualcosa di analogo nel mio ospedale e posso aggiungerlo, se voglio, nel mio costruttore oppure posso creare un setter. o un aggiungi paziente come come come com credete quindi nel mio main quando vado a costruire il mio ospedale leggo l'elenco dei pazienti e li vado a settare nell'ospedale. Metti la mappa dei pazienti, mappa dei pazienti. A questo punto il mio ospedale ha la mappa dei pazienti. Cosa faccio nell'ospedale quando ho un'azione, ho un evento che un paziente è appena arrivato? Beh, semplicemente mi posso segnare che quel paziente è l'istante in cui quel paziente è arrivato. Quindi il paziente, è quel paziente lì, questo è il mio paziente e a questo punto posso dire che è arrivato in un certo istante, quindi probabilmente mi serve qui nel paziente getter e setter per, <coughs> mi serviranno getter e setter per quando il paziente è arrivato, segno che è arrivato in quell'istante. Quindi il mio paziente, prendo il paziente, vado a vedere il codice del paziente e mi segno che è arrivato in quell'istante. A questo punto, nel mio ospedale devo avere una coda dei pazienti e quindi lo andrò a mettere nella coda dei pazienti. Coda dei pazienti che io ancora non ho. Quindi. d'attesa, quindi avrò bisogno di una coda di pazienti, coda di pazienti che sarà inizializzata con una coda prioritaria. Se la coda dei pazienti è una coda prioritaria, i pazienti devono essere ordinabili. Quindi qui vado a aggiungere il paziente alla mia coda. List. Qui vado ad aggiungere il mio paziente alla mia coda, però i pazienti devono essere confrontabili Il confronto fra i pazienti come deve essere? Allora, il, il, il confronto fra i pazienti, se i pazienti hanno lo stesso eh, triage devono essere confrontati in base all'ordine di arrivo altrimenti eh, la, la priorità deve essere definita in base alla gravità. Quindi. quando sono arrivati potrebbe essere così altrimenti Primo è grosso. La conperco cosa ritorna? Meno 1, 0 e 1? Cosa ho sbagliato? Eh. meno 1 se, se il primo è minore negativo 0 ok quindi se non sono uguali perché se fossero uguali eh, confronterebbe sul, su quando sono arrivati se no, se il primo è rosso ritorna meno 1 sì. vediamo un po' di svariati casi se il secondo è rosso ritorna 1 sarebbe tanto più comodo convertirlo in un'intera adesso poi poi se il primo è giallo restituisce il primo se è il secondo il giallo restituisce il secondo Uh, verde e rosso verde Mi sembra particolarmente brutto questo codice, però non so se vi sembra che possa funzionare Era mai qui comunque ci serve un qualche cosa che confronti fra di loro due pazienti torniamo all'ospedale e siamo quindi a quando arriva un paziente e sono le 4 meno 5 e quindi direi che ci fermiamo e ho bisogno di chiedervi qualcosa e quindi però ve lo chiedo al microfono spento